Fin da quando lessi per la prima volta Il terzo gemello, un libro di Ken Follett, sono sempre rimasto particolarmente affascinato dal legame che unisce i gemelli. Spesso si dice che quando uno di loro sta male l'altro riesce a sentirlo e c'è questo legame speciale che li unisce. Ma cosa succederebbe se invece di diventare migliori amici iniziaste ad odiare quell'immagine? al punto di scegliere di farla fuori. Questa è la storia della gemella buona contro la gemella cattiva o almeno così è stato raccontato sui media il caso di oggi vede come protagonista le sorelle Han ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video un nuovo video true crime di questo caso ne ha parlato GrazyTV TV e volevo assolutamente portarlo anche qui sul canale perché è una storia che mi ha veramente scioccato iniziamo subito dall'inizio Queste due gemelle altre non sono che le sorelle Han, rispettivamente Gina e Sunny. Queste due sorelle sono nate in Corea del Sud il 4 aprile del 1974. Sono due gemelle identiche e Sunny è nata 5 minuti prima rispetto a Gina. So che questo probabilmente per molti di voi non significa molto, ma in realtà anche questi 5 minuti in alcuni paesi soprattutto asiatici tra cui la corea del sud può fare la differenza infatti importa davvero chi è nata prima perché la secondogenita dovrà per forza portare più rispetto alla sua sorella maggiore tra l'altro questo fatto è anche espresso nel videogioco Project Zero 2 non so se qualcuno se lo ricorda però c'è veramente un grosso significato dietro a eh, chi è nato prima rispetto all'altro i genitori di Sunny e Gina non avevano un buon rapporto e quando le due ragazze avevano appena 3 anni hanno deciso di chiedere il divorzio Sunny è finita per andare a vivere con la sua mamma mentre Gina è andata a vivere con il padre oltre a Sani e Gina questa famiglia era composta da quattro altri fratelli era una famiglia molto numerosa e sembra che il padre non ce la facesse proprio più e per questo motivo ha finito per andarsene e ha sposato qualcun altro immaginatevi la fatica eh, che deve aver provato questa madre che è stata lasciata sola a prendersi cura di tutti gli altri bambini era inizialmente una camerina in un bar ma ha finito per saltare più volte eh, i suoi turni di lavoro e anche passata da un fidanzato all'altro, diventando anche dipendente dal gioco d'azzardo. Una delle sorelle ricorda la loro madre, insomma in generale entrambi i genitori, non essere a casa per giorni e dovevano praticamente badare a loro stesse. Molto spesso non avevano nemmeno abbastanza cibo nel loro frigorifero, quindi potete immaginare quanto deve essere stato difficile crescere con dei genitori così irresponsabili. Sembra che comunque crescendo la madre Madre, avesse sempre una specie di preferenza nei confronti di Sunny, la loro primogenita. Quando queste ragazze hanno compiuto 12 anni erano appunto delle adolescenti, la loro madre ha detto che non era più in grado di prendersi cura di loro e per questo motivo hanno deciso di trasferirsi in America. Inizialmente si sono trasferite a Seattle dove hanno vissuto per circa un anno assieme alla loro madre. Ancora una volta però la madre aveva davvero delle difficoltà a prendersi cura di queste sue figlie per via in parte anche della sua dipendenza dal gioco d'azzardo e per questo motivo la madre ha scelto di chiamare alcuni altri suoi parenti che vivevano anch'esse in California per chiedere loro di prendersi cura delle sue figlie e quindi immaginatevi queste ragazze che hanno vissuto tutti questi anni a doversi prendere cura di loro stesse adesso trovarsi addirittura in un paese straniero non so qual era il loro livello di inglese ma non credo che fosse chissà che avanzato dovervi prendere cura di voi stesse senza una madre che a 12 anni dovrebbe prendersi cura di voi ad ogni modo una volta che si sono trasferite a casa degli altri parenti sembrava veramente un nuovo punto di inizio un punto davvero di svolta qua potete vedere alcune foto con la nuova famiglia sembrava davvero che queste ragazze avrebbero avuto davanti a loro un brillante e felice futuro e probabilmente questa poteva essere la prima volta che le ragazze hanno finalmente sentito quel sentimento di ma sembra che tra le due gemelle si è iniziato una specie di sentimento di rivalità per riuscire ad accapparrarsi le simpatie di questi nuovi genitori adottivi. Sembra che questi nuovi genitori si siano accorti di questa specie di rivalità tra le loro figlie, e per questo motivo facevano di tutto per farle sentire eh, allo stesso livello, come se non ci fosse una primogenita o secondogenita o una figlia preferita rispetto alle altre, per esempio a Natale o per i loro Compleanni gli facevano sempre gli stessi regali o comunque dei regali che costassero esattamente la stessa cifra. Tuttavia sembra che quando la madre, la loro vera madre, e veniva a trovarle finiva sempre per far sentire Sunny come la sua figlia preferita mentre Gina si sentiva sempre in qualche modo lasciata in disparte Gina appunto eh, quella nata più tardi erano delle ragazze estremamente intelligenti e a scuola avevano i voti migliori dell'intero istituto e sembra che queste due ragazze fossero sempre in competizione l'una con l'altra anche sui voti accademici tuttavia benché all'apparenza fossero identiche e anche i loro risultati fossero veramente al top e vicini l'una all'altra, le due avevano un carattere veramente diverso. Sunny era sempre solare, sempre sorridente, aveva tantissimi amici e sembra che fosse la gemella più carina, insomma erano identiche però probabilmente il fatto che sorridesse che fosse così eh, una personalità estroversa eccetera la faceva apparire più attraente a differenza di Gina che invece era molto più introversa e aveva meno amici anche a livello di studio Sunny sembrava studiare veramente poco per riuscire a raggiungere quei risultati mentre Gina per riuscire a ottenere i risultati della sorella doveva dedicare le sue intere giornate a studiare. Inoltre Gina era stata la ragazza che aveva fatto tutto prima, si era trovata un ragazzo prima di Gina, aveva trovato un lavoro part time e quindi sembrava come se Gina facesse veramente fatica a eh, rincorrere questa eh, sua sorella. Sembra assurdo che due sorelle che dovrebbero aiutarsi a vicenda finiscono per a creare queste dinamiche familiari che veramente non credo che abbiano giovato a nessuno. Tra l'altro le loro litigate che erano ben frequenti sono eh, arrivate a un punto veramente assurdo quando avevano compiuto all'incirca 18 anni e tra l'altro sembra che a 15 anni sono entrate in una discussione molto movimentata e hanno finito anche per Picchiarsi. Sembra che comunque in tutte queste, diciamo, eh, litigi, Sunny avesse sempre l'ultima parola, essendo quella più grande e, tra virgolette, considerata quella superiore, se vogliamo, in alcuni paesi asiatici, come vi dicevo. Ad ogni modo, eh, salvo questi litigi, sembravano una famiglia anche piuttosto felice, tuttavia c'era un'altra rivalità tra sorelle quella tra questa loro zia con cui erano andate a vivere e la loro vera madre infatti sembra che la zia non volesse assolutamente che queste due ragazze contattassero telefonicamente o via lettera in alcun modo la loro eh, vera madre. A un certo punto, tra l'altro, Sunny è stata anche mandata fuori di casa durante il suo ultimo anno di liceo proprio perché stava scrivendo una lettera alla sua madre. Il motivo per cui questa zia non volesse che queste bambine scrivessero alla loro vera madre è per via della dipendenza appunto da gioco d'azzardo della loro vera madre anche perché era un alcolista. In ogni caso questa è veramente una storia triste eh, come potete vedere perché immaginatevi benché magari la vostra mamma ha dei problemi è brutto non riuscire in alcun modo a mettersi in contatto con lei. Come vi dicevo Sunny era stata mandata eh, via di casa all'età di soli 17 anni e ha finito per andare a vivere con un vicino di casa per circa un anno. Uh, a 18 anni si sono entrambe diplomate con ottimi voti e Sunny ha continuato con gli studi ricevendo una borsa di studio per andare all'università mentre Gina ha deciso che la scuola non faceva per lei e quindi è andata uh, all'aeronautica americana tuttavia sembra che Sunny all'università benché uh, avesse iniziato il suo percorso accademico estremamente bene con degli ottimi voti ha iniziato a frequentare forse la, il gruppo sbagliato ha iniziato a bere, andare ai party e anche i suoi voti ne hanno risentito inoltre in lei è iniziata una vera e propria ossessione per tutto ciò che era costoso tutte quelle cose che non poteva permettersi mentre stava crescendo i suoi voti hanno continuato a peggiorare fino al punto che ha finito per perdere la borsa di studio ha scelto quindi, ha dovuto insomma lasciare la scuola e è andata a lavorare part time come receptionist anche Gina, a solamente un mese di distanza da quando è entrata nell'aeronautica, ha iniziato ad odiare completamente il training e quindi se n'è andata. Tra l'altro, per riuscire a lasciare l'aeronautica, non so esattamente come funzioni per la legge americana, però eh, se tu... Mh, entri come volontaria per poter uscire devi avere un'ottima ragione inizialmente ha detto che suo padre era malato però quella scusa non ha funzionato poi si è finta addirittura lesbica non so in che modo l'essere lesbica possa farti abbandonare l'aeronautica comunque in ogni caso in un mese è riuscita ad andarsene una delle amiche di queste due gemelle ha detto che benché fossero delle studentesse modello con dei voti veramente alti sembrava come se non fossero mai in grado di prendere delle decisioni da sopra eh, quando si tratta di problemi o cose importanti e nel momento in cui c'erano delle situazioni difficili non facevano di tutto per andarsene infatti sia Gina che Sunny hanno finito per lasciare comunque ehm, rispettivamente l'aeronautica e l'università Gina una volta che ha lasciato l'aeronautica ha finito per lavorare in un casino e sfortunatamente proprio come la sua madre ha finito per diventare dipendente anch'essa dal gioco d'azzardo sembra che era diventato proprio come un circolo eh, lei praticamente finiva per spendere determinati soldi si disperava e quindi ne spendeva ancora di più per poter rientrare nella sua spesa originale sapete un po come funzionano queste dipendenze e il suo debito continuava ad aumentare finendo persino per rubare dai suoi amici e dai suoi parenti sembra che ha rubato eh, una serie di carte di credito e assegni e soldi per un ammontare di 40.000 dollari. Ha anche cercato di togliersi la vita in questo periodo, fortunatamente sono riusciti a salvarla in tempo. Tuttavia è stata segnalata alla polizia per aver rubato tutte queste cifre e ha finito per scontare 10 giorni in prigione e è stata rilasciata con tre anni di libertà vigilata. Gina eh, all'età di 22 anni, quando era uscita comunque di galera e era in questa situazione così difficile, quasi insostenibile, ha scelto di telefonare alla sua sorella Sanni per chiederle se potesse andare a vivere assieme a lei. Sanni ha accettato e quindi hanno iniziato a convivere. E qua è interessante come quando Gina è arrivata nell'appartamento di Sanni, subito si è sentita inferiore, un po' come si è sentita durante tutta la vita. Ha visto comunque Sanni vivere in un bellissimo appartamento, possedere tutti questi um, scarpe di marca, i vestiti costosi, e si è sentita come se appunto la sua vita fosse rimasta indietro Sunny guidava anche una macchina costosa mentre lei non solo non possedeva una vettura ma era anche piena di debiti in ogni caso la verità è che Sanni, benché all'apparenza sembrasse vivere una vita perfetta e ben diversa da quella di Gina, anch'essa aveva collezionato una serie di debiti e inoltre aveva anche dei problemi con la legge. Infatti anche Sanni sembrava essere gelosa, però non della sua sorella ma dei suoi amici, suoi amici che magari avevano più soldi di lei e che potevano permettersi tutte quelle cose costose che lei amava tanto. Anche Sanni, infatti ha finito per rubare dai suoi amici e dai suoi stessi parenti. È interessante vedere come, benché vivessero a livelli diversi, se vogliamo, entrambe hanno finito per fare una vita piuttosto simile, entrambe hanno mentito ai loro amici e hanno finito per rubare da loro perché si sentivano inferiori e non adatte. La convivenza tra Sunny e Gina è stata estremamente burrascosa, le due ragazze hanno continuato ripetutamente a litigare per cose piuttosto futili come chi potesse usare il bagno prima o magari chi avesse preso il make-up di quale sorella, eccetera eccetera, cose banali però che spesso sfociavano in violenza. Tra l'altro, c'è stato anche un episodio nel quale ha visto Gina rubare l'auto di Sunny e andarsene per qualche giorno. Quando è tornata, Sunny era arrabbiatissima, tant'è che ha finito per tirare in faccia il telefono a Gina spaccandola addirittura il naso i vicini hanno più volte chiamato la polizia appunto per segnalare tutti questi loro litigi come vi dicevo comunque anche Sunny aveva questo problema appunto con la legge perché rubava dalle sue amiche e a un certo punto una delle amiche l'ha detto alla polizia, l'ha segnalata e sono riusciti a coglierla in fragrante e è stata quindi processata finendo in prigione. Davanti comunque al tribunale ha ammesso di aver rubato alle sue amiche ma ha detto che probabilmente eh, lei pensava che non avessero problemi col fatto che le derubasse dal momento che erano estremamente ricche. Una volta uscita di prigione però eh, Sunny ha fatto una terribile scoperta, infatti Yeah. <laughs> La sua sorella Gina ha finito per vivere completamente come se fosse Sunny, infatti ha finito per usare le sue carte di credito, andava in giro con la sua macchina, usava i suoi vestiti e ha anche speso eh, migliaia di dollari a nome di Sunny. Sunny era ovviamente arrabbiatissima, immaginatevi voi siete in prigione e qualcun altro finge di essere voi e mette tutte queste spese sulle vostre carte di credito, cioè deve essere terribile e per questo motivo ha scelto di denunciare la sorella Gina. Gina è stata condannata a sei mesi di prigione durante quel periodo sembra che Gina avesse in qualche modo iniziato a perdonare la sorella Sunny, insomma comunque si sì, sono fatte per tutta la vita tutti questi brutti scherzi e avesse in qualche modo cercato di uh, riconciliarsi con Sunny un giorno infatti le ha telefonato chiedendogli solamente in modo gentile di poter riavere le cose che aveva abbandonato nella sua casa tuttavia mentre era in prigione questo Tuttavia, Sunny le ha, le ha urlato al telefono e le ha detto di non chiamarla mai più: che non avrà più le sue cose e di non avvicinarsi mai più al suo appartamento. Da quel momento Gina si è sentita come se anche il suo ultimo legame con la sua famiglia l'avesse abbandonata. E per questo motivo voleva vendicarsi della sua sorella. Ha iniziato a dire a tutte le sue compagne di cella o comunque le altre persone che stavano eh, scontando la loro pena che voleva vendicarsi della sua sorella e che avrebbe voluto farla fuori e anche una volta uscita di prigione ha continuato a dire queste cose finché non ha incontrato questi due ragazzi Yoshi di 15 anni e Archie Bryant di 16. Gina ha utilizzato le sue arti diciamo da manipolatrice per riuscire a sedurre i due ragazzi e convincendoli a fare qualcosa di veramente terribile. Quello che Gina ha detto a loro due è che se i due ragazzi l'avessero aiutata a riprendere le sue cose da casa di Sunny allora avrebbero entrambe ricevuto 100 dollari a testa. Il 16 novembre del 1996 questi due ragazzi hanno guidato fino a casa di Sunny il piano era quello di spaventarla e poi si sarebbero riappropriati delle cose di Gina tuttavia qualcosa è andato storto quel giorno inizialmente una volta che si sono presentati a casa di questa sanni hanno finto di essere dei giornalai e la donna ha subito chiuso la porta dicendo che non era interessata Gina ha quindi detto loro di presentarsi nuovamente alla porta questa volta in modo più serio spaventando la ragazza e estraendo un'arma infatti questi ragazzi si erano anche portati un'arma con loro proprio per spaventare questa ragazza in quel momento la ragazza stava vivendo anche con due roommate che questa volta sono stati loro a rispondere alla porta una volta entrati hanno subito eh, legato i due roommate e nel mentre Sani è riuscita a scappare in bagno nel mentre che era in bagno sanni ha telefonato alla polizia tuttavia i due ragazzi l'hanno seguita eh, fino nel bagno dove hanno aperto con forza la porta e hanno legato anche lei con del nastro adesivo una volta che erano tutti immobilizzati archie brian ha detto a yoshi ok adesso è arrivato il momento di chiamare gina come potete immaginare eh, sani era completamente esterefatta da eh, ciò dal momento che era convinta che sua sorella fosse ancora in carcere la polizia fortunatamente è riuscita a recarsi in quell'appartamento in soli due minuti quando hanno sentito le sirene sia brian che yoshi si sono subito preoccupati e hanno cercato di scappare al più presto possibile e quindi se ne sono andati da quella scena Qui è veramente una cosa abbastanza strana perché voi immaginatevi che Gina in questo momento era fuori di galera e molto probabilmente stava utilizzando l'identità ehm, di Sunny e era solamente Gina quella che era ricercata. Ad ogni modo la polizia riesce in qualche modo a trovare Gina ed anche ad acchiappare i due ragazzi. I Due ragazzi hanno detto alla polizia che tutto questo piano era stato elaborato da Gina che voleva appunto far fuori la sorella in qualche modo e farla finita con Sunny. Nel mentre che era in carcere Gina appunto per questo processo ha telefonato a Sunny. Durante queste telefonate Sunny sembrava in qualche modo credere alla versione di Gina. Gina ha detto lei che in realtà lei non aveva assolutamente alcuna intenzione di ucciderla anzi l'unico motivo per cui si è portata Brian e Yoshi erano appunto per potersi difendere ricordiamoci che l'ultima volta che si sono viste queste due ragazze una di loro Sunny questa volta ha spaccato il naso a Gina quindi poteva anche essere una storia credibile e sembra che eh, Sunny avesse in qualche modo creduto alla sorella. Il processo è iniziato e durante il processo sembrava come se Sunny credesse a questa nuova versione di Gina e non voleva in nessun modo che la sorella ricevesse una punizione troppo severa per quello che la polizia credeva che Gina avesse tentato di fare e probabilmente è quello che è realmente è successo. Di questa storia se ne è parlato tantissimo sui media eh, è stata veramente eh, rappresentata e creata questa narrativa della gemella buona contro la gemella cattiva infatti da una parte c'era questa Sunny che era sempre perfetta, col make-up perfetta, vestita in suits e l'altra invece che era la gemella cattiva che era appunto vestita un po' più trasandata che era quella che era un po' più una gangster che aveva questi problemi con i giochi d'azzardo eccetera eccetera sembra però che ehm, anche Sunny sia stata molto criticata dal momento che eh, sembrava come se lei volesse fare soldi su tutta questa storia infatti aveva assunto un pubblicitario e aveva organizzato tutta questa serie di interviste tra cui anche una in tv che era stata pagata più di 10.000 dollari hanno anche tentato di vendere questa storia e farla diventare un film questo era l'intento di Sunny che però per qualche motivo non è per ora mai andato a buon fine qua è veramente particolare perché mi chiedo anche a voi che cosa ne pensate di questa storia cioè pensate che sia eh, un suo diritto vendere la sua storia cercare di guadagnare il più possibile o pensate che una cosa così orribile non dovrebbe essere venduta per soldi però da un altro punto di vista sono stati media molto probabilmente a proporre queste cifre quindi dico mi è successa questa cosa perché non guadagnarci almeno qualcosa sopra qua sono un po' dibattuto e sono sicuro che molti di voi avranno un'opinione diversa scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate anche voi tornando al processo Gina era abbastanza del fatto che non avrebbe ricevuto una pena troppo severa, tutto sua sorella non era stata realmente fatta fuori e quindi molto probabilmente si sarebbe aspettata di eh, finire magari in galera per qualche anno e poi essere di nuovo libera. Tuttavia, il giudice non ha bevuto questa storia. E benché persino i genitori di Gina e Sanni avessero testimoniato del fatto che non riuscirebbero nemmeno a contemplare l'idea che Gina potesse fare una ipotizzare o comunque un piano del genere. Il giudice non ha bevuto questa storia e infatti ha finito per mandare Gina in prigione per 25 anni. Questo perché c'erano una serie di scontrini che dimostravano come eh, Gina e Brian e Yoshi ci erano procurati una serie di eh, materiali poi per trasportare il cadavere, nascondere le prove eccetera eccetera. Quindi sapete sarebbe veramente strano che se non ci fosse stato questo piano alla base che questo trio abbia fatto questi acquisti. Archie è stato condannato a 16 anni e Yoshi a 8. È davvero terribile comunque da una parte che questi due ragazzi siano stati mandati comunque ancora adolescenti a scontare 16-8 anni di carcere secondo me la pena per loro è stata un filino troppo severa dal momento che l'artefice di questo piano altri non era che Gina e loro si erano solo trovati in mezzo e non lo so, almeno questa è la mia opinione, però ragazzi, ovviamente la mia opinione è solo un'opinione, non, non so... Che cosa ne pensate anche voi di questo caso durante comunque il suo periodo in carcere Gina ha rilasciato questa dichiarazione a un certo momento assolutamente io volevo fare fuori la mia sorella la odiavo davvero tanto e più pensavo che mia sorella si sarebbe trasformata in mia madre e più mi sentivo come se Sanni mi stesse tradendo in qualche modo e crescendo sentivo sempre di più questo desiderio di vedere la mia sorella morta dopo il processo non si è sentito Molto di Sanni, si sa che è finita nuovamente in carcere un paio di volte per svariati problemi, ma non ha fatto molto più parlare di lei. Nel 2012, all'età di 44 anni, dopo aver scontato 20 anni in prigione, Gina è riuscita a uscire di galera e da lì ha anche cercato di riappacificarsi con la madre. La madre, comunque, ha rilasciato delle interviste per quanto riguarda le sue figlie. Purtroppo ancora soffre di dipendenza da gioco d'azzardo. Ha detto che non ha più avuto contatti da quel processo nemmeno con la figlia Sunny. Eh, I due ragazzi, Archie, ha finito per scontare 10 anni, mentre Yoshi, solamente 4. È veramente questa è una storia difficile, triste, e sapere che. Questa sarebbe potuta essere una famiglia così unita, che queste due sorelle si sarebbero potute aiutare l'un l'altra e invece vedere come hanno finito per distruggersi entrambe la vita è veramente una storia triste. Ragazzi questa era la storia di oggi, io spero che questo caso vi abbia interessati e grazie mille per aver scelto di rimanere qui con me e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba, ciao! Il mio cuore è tutto da capo,